ma cosa sono le costellazioni familiari? ma funzionano? ma posso risolvere tutti i miei problemi? ma su che cosa lavorano? ma qual è il principio base? ma come si svolge una giornata di costellazioni? ma, ma perché non viene una serata di presentazione delle costellazioni familiari? così potrai fare le tue domande potrai ascoltare quello che ora da raccontarti sulle costellazioni e potrai avere tutte le informazioni che ti servono. Se vuoi la prossima serata di presentazione sarà.